l'arte indossata la passione è indossata il cuore non a caso il nostro motto è tinto indossa la passione bene che c'è di novità su questo campo beh diciamo che purtroppo eh, quando si parla di tecnologia in questo ultimo periodo va in concomitanza con coronavirus eccolo qui perfetto c'è un video che dura 15 minuti sì. Uh, questo è uno dei programmi che c'è in colorista vincente che si chiama The Chromium